di concedere il fattocinio per tutto, così come richiesto dal suo stesso voglio pertanto per questo onorevole consiglio provare a realizzare che io sono grazie mettiamo Grazie. <susurra> Possiamo cosa è successo? Presidente, siamo in... Presidente. Presidente. <ride> no, non dobbiamo eh. so ma no, no, no, no, sì. votare non dobbiamo votare non dobbiamo votare la rassegna eh, sì. di incontri alla letteratura classica italiana eh, e per maggiorare passa da un mese che è stato gli incontri si terranno in faccia presso la la parte di questo la commissione sì, la... la... sì, la... la... la... ha provato a fare parte si deve essere più grande e più grande di una volta stiamo in votazione arrotala provata... arrotala la pagina Arrota. non cazzo fai non c'è mai maglia c'è solo che c'è io non guardo lì non ho bisogno non, non ha... <ride> Non spreco la carta, io la sua tutta La votazione culturale della cooperativa per la organizzazione di denominata sì. lo cinema a scuola. La parola al Presidente della Commissione educazione e tornare al Consolo. Grazie Presidente. La Commissione educazione è riunitasi ottobre e ha preso in esame la richiesta presentata dal Centro Culturale della Cooperativa di parla per il profitto della presentazione dell'iniziativa denominata cinema a scuola. Realizzato dal Centro Culturale della Ducativa con la collaborazione del Cinetti d'Originatori, autore di numerose pubblicazioni sul cinema e con la partecipazione anche del MAC, Museo Interattivo del Cinema, il corso Cinema Scuola si propone di favorire i percorsi di educazione all'immagine nelle scuole, permettendo agli studenti delle scuole primarie e secondarie del primo grado di di vista espressivo. La presentazione agli insegnanti e associazioni genitori ha lo scopo di far conoscere il progetto tra le scuole della zona. Lo scorso anno hanno aderito classi scu delle scuole della zona che hanno seguito percorsi dedicati soprattutto al documento e alla rivisitazione della chiave Il tema del corso viene scelto dalle insegnanti della classe che aderiscono all'iniziativa. La Commissione Educazione propone a maggioranza, in considerazione della valenza culturale ed educativa di questo progetto, di concedere il patrocinio del voto alla presentazione. Quale pertanto che adesso onorevole Consiglio approvare l'iniziativa su questa stessa. Grazie una delucidazione grazie da quanto ho capito vediamo il patrocinio a questo cinema scuola ma non sappiamo i contenuti perché i contenuti verranno decisi successivamente dai professori quindi eh, a me dispiace ma io non posso dare un patrocinio a Pimento dove non ho la minima idea di che contenuti di cosa vanno a presentare o comunque le cose la rete incompleta non manca le argomentazioni che dare un patrocinio ha ah, vinto il cinema senza sapere di che no, cosa si tratta credo che sia una cosa inopportuna. Il mio voto sarà contrario, grazie. Grazie Presidente Rocco. Semplicemente per dire che allora l'anno scorso è stato, nelle scuole che hanno scelto, è stato scelto il tema della chiave tradizionale, con la riscrittura dei finali, come ha spiegato la proponente. Che, nella, nella commissione eh, con la riscrittura dei finali in modo fantasioso, per cui la fiaba iniziava all'inizio, no c'è scritto nella relazione, rivisitazione della fiaba tradizionale. Eh, per quanto riguarda eh, quest'anno, siccome si rivolge a, in, in, sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria, è chiaro che il tema viene scelto in concerto con gli insegnanti di classe. Perché, in prima media magari si può fare la fiaba, in seconda media magari la fiaba non si può proporre, in terza media si propone che so, il gruppo, cioè il tema, magari più storico. Non so. La scelta avviene a secondo del programma che viene svolto dalla classe in cui si sceglie. D'altro canto, come voi sapete, in Italia la libertà di insegnamento è sempre garantita, quindi l'insegnante ha sempre la parola finale sul tema delle proprie lezioni e quindi noi non possiamo in alcun modo sindacare sul tema che l'insegnante sceglie per sviluppare il fumetto. Il fumetto sarà su un argomento diverso a seconda della decisione dell'insegnante di classe che aderisce al progetto. Grazie. Siamo in votazione. Siamo in votazione del punto numero 4, concessione a centro della cooperativa per l'iniziativa Cinema Scuola. Scriviamo la votazione, approvato passiamo al mettiamo in votazione la votazione chiudiamo la votazione presenti 28 numero di ministro 3-0-3-0 approvato Passiamo al punto numero 5, il processo di 45% dell'osservazione Borseriva per la ritenuzione dell'inizio delle 3, la parola rappresenta al Consiglio del Commercio del Commercio. Quanti siete? la Commissione e dell'attività che ha approvato la maggioranza, di patrocinio gratuito della festa delle associazioni, iniziativa che si inserisce all'interno della festa di via del quartiere Isola Borsieri che si svolgerà il 20 ottobre 2013. L'evento proposto dalla funzione Borsieri Isola è finalizzato a far conoscere la maggioranza delle associazioni di volontariato della zona che potranno utilizzare gratuitamente l'area con banchi di eh, casi. Stanno presenti ad esempio la Croce Viola, la Fondazione dei la Croce Rossa, Monte Carlo, la Rio sì, Grande e altre associazioni. Inoltre durante la giornata ci saranno varie attività di animazione per adolescenti e bambini. Eh, In considerazione della autorità del vento, la Commissione nazionale Mazzinanza non cede il patrocinio gratuito e chiede l'esenzione della cosa per la società festa delle associazioni e sui attività di attività culturali, sulle attività educative. Sostanzialmente tutta quest'area sarà di vita all'animazione eccetera eccetera e quindi di eh, fatto la cosa non è la propaganda perché sappiamo che i eventi culturali eh, non, è, non sono non è una caratteristica questa tassa abbiamo votazione sono infatti votazione chiudiamo la votazione presenti 36 favorevoli 36 contrari 0 3 0 approvato mettiamo in votazione l'immediata di deduzione Seguiamo la votazione, il risultato, confermo il risultato, confermo 0, confermo 0, approvato. Passiamo al punto numero 7, confermo il risultato del punto delle di un, di due anni della scuola media di Piagapro, la Polisportiva Acqua uh, di Milano, dalla parola alla Presidente della Commissione Educazione a Torre Locale. Grazie Presidente. Onorevole Consiglio, la Commissione Educazione, riunita si in 2 ottobre 2013 ha preso in esame la richiesta presentata dalla Polisportiva Aquoli Milano per l'utilizzo a titolo gratuito di alcune aule della scuola media di Via Cabroso. Le aule saranno utilizzate per attività sportive senza scopo di limitato. Ai partecipanti richiesta solo la quota per il tesseramento alle discipline, obbligatorio perché comprensivo di assicurazione. La scuola ha fornito il necessario non da Considerata la valenza sociale dell'iniziativa che porta alla pratica di attività sportive di quartiere di risultato, la Commissione Educazione propone a maggioranza parere, parere favorevole la concessione del percorso dell'aula in oggetto per l'anno scolastico 2013-2014 secondo le modalità e i tempi concordati con la scuola. Grazie mettiamo in votazione sentiamo la votazione presenti 35, 35 provare voi 35, 0, 0, 0, che 0, 0, 0 provato, mettiamo in votazione le mediate Fatti notazione di comitato di mobilità. Chiudiamo la votazione. votazione. Presenti 26, favorevoli 6 e contrari 3. Assolutamente approvato. Passiamo al punto numero 8, parere inerente all'apertura dell dell'esercizio di fare giochi in tenore La parola a la Commissione del Commercio è applicata Produttiva un'occhiata in data di un'operazione che è un'unità di risposta per improntare l'intervista percorso dell'esercizio di sala giochi nel 1452, in quanto la tipologia della strada Ove si vorrebbe ubicare l'esercizio fare in contrasto con l'attività e il suo obiettivo. La natura residenziale della zona è fatta in contrasto con la mutuale e altre di, l attività l attività di, di, di avventori, avventori e potrebbe determinare gravi problemi di tipo viabilistico e di parcheggi. La vicinanza di numerose scuole e logiche di persone. Resta inteso che il settore delle organizzazioni commerciali è invitato a tenere in questo conto questo parere, che pure si ricorda, non ha valenza vincolante. E esporerà le proprie valutazioni di natura tecnico-giuridica adottando i provvedimenti che, l'auspicata auspicata coerenza con gli orientamenti di questo Consiglio, siano rispettosi del quadro normativo vigente in materia, rispetto al quale questo Consiglio non ha elementi per esprimersi e si rimette alla competenza del settore di Poi, con questo dovere del Consiglio, deliberare ed approvare il parere negativo riguardo la richiesta di autorizzazione per l'avventura di esercizio di sala giochi dei locali di Polati, eh, siti dei locali temolati 52 a Milano per le motivazioni risposte. esposte. Consigliere Grazie Presidente, eh, solamente per rimancare che il gruppo Lega come scelta politica voterà senza la crisi, gli istituti, i problemi, i gioco, sempre contro a nuove richieste di inserimento, di apertura di le nuove sessuali Mettiamo in votazione ci esprimiamo sul parere negativo. Ci siamo Era di fianco, eh? Mette la mano, no, no, tutto. Di no, parebbe, zero, zero sì. tutto. è: se il governo non vuole fare una guerra, il governo non vuole fare una guerra, il proposta inerente alla riqualificazione dell'area verde della viabilità della via Fontanelli. La parola al Presidente della Commissione Ambiente-Motta. Grazie. Le commissioni territorio e ambiente, riunite congiuntamente il 30 settembre 2013, hanno proposto a maggioranza di riqualificare l'area comunale di via Fontanelli e la relativa viabilità. Dall'occasione le commissioni hanno formulato le seguenti indicazioni e precisazioni rendere fruibile a tutti i cittadini lo spazio verde comunale attualmente recensato, ma mantenuto da AVE, provvedendo ad annetterlo all'area comunale confinante mediante l'eliminazione della rete metallica che dovrà eventualmente essere spostata al confine con il condominio AVE Riqualificare a verde l'intera area lungo la via Fontanelli, abbattendo il vecchio muro di cinta esistente sul lato nord e prevedendo al suo interno un'area giochi, la possibilità di sosta con panchine adegu adeguatamente ombreggiate e un'eventuale area cane. Inibire totalmente la possibilità di parcheggio all'interno dell'area mediante l'eliminazione del stato sterrato attualmente presente. Riqualificare il parcheggio regolamentato mediante pavimentazione in autobloccanti lo spazio sterrato presente tra la via Fontanelli e la via del carro. Collegare la via del Carlo Galeazzi con la via Achille Fontanelli provvedendo ad eliminare l'attivale dosso che ostacola il passaggio veicolare. Installare via Fontanelli in senso unico di marcia così da poter regolamentare la sosta con strisce blu nel tratto di via parallelo a via del Riccone su ambo i lati piuttosto che a mischia di pesce su un solo lato destro di percorrenza. Grazie. Grazie, mettiamo in votazione. Ma siamo in tanti. 30, 37 consiglieri ancora un po' di pazienza grazie se non si potete riuscire 37 favorevoli, contrarie 0 a 0 approvato passiamo al punto successivo proposta in evento il vincolo posto all'ex ospedale psichiatrico la commissione territoriale o Casini. Sì, grazie. Eh, Mi accingo a leggere il resto l'anno. No, tanto tecnica, non la Vorrei però prima fare una premessa. Oppure. Vorrei semplicemente sottolineare il fatto che so questo consiglio di zona ormai da più di due anni sta occupando a vario titolo di questa questione. Di fatto il Consiglio di zona ha sollevato per primo la problematica fin da quando ha espresso il parere sul PCT. E eh, inizialmente il, questo Consiglio di zona era solo nel verificare che questa proposta della provincia di costruire un nuovo quartiere speciale forse una, una proposta malsana. Nel frattempo si è costituita una coscienza collettiva molto più così, approfondita e devo dire che eh, un po' perché l'amministrazione provinciale ha cambiato assessore, un po' perché i tempi sono quelli che sono, dal punto di vista dell'economia e della dell'inizia mi sembra di aver capito che eh, i tempi nei quali la provincia vuole eh, procedere si stanno fatti in modo in campo e questo ci ha facilitato nel far sì che questa presa di coscienza potesse avere anche dei risultati concreti nel frattempo da una parte i cittadini e i comitati di cittadini, associazioni si sono mobilitati e questo era un bene per la società ovviamente, dall'altra anche la centrale si è resa conto che il bene Paolo Pini, con tutto quel punto è MS e connessi è un bene da tutelare. Questa tutela di cui stasera parliamo e delibereremo è una tutela che in qualche modo vincola l'area non ha identificabilità ma semplicemente a, è un vincolo di attenzione diciamo. ma che comunque è un passo avanti rispetto a, a quello che c'era prima il Consiglio di Giovanna durante la commissione ha anche valutato alcune carenze a nostro modo di vedere della proposta no, di libero originale che riguarda la parte qualificata con dell'area, della, cioè quella dell'extriotempo, per intenderci quella tra la via Sietta, la via Sietta, la via Pugnana, che è Pugnana. Noi chiederemo anche, anche un ulteriore vincolo per l'area boscata che non viene vado a preso. Questo significa che qualunque sia la funzione che il proprietario che ci sta accortando inizia vorrà fare, dovrà essere in considerazione la qualità degli, degli altri, delle essenze prima di fare qualunque altro tipo di, di eseguazione. Qui nella delibera si chiede che un particolare, questa venga poi destinata al verde pubblico, quindi ha aperto ai cittadini per un'intera, no? E si chiede, evidentemente, che tutta l'area del terreno del terreno, per favore, vengano venga mantenuta a servizi e direzioni. Vado a leggere, la relazione. La Commissione del territorio, segno seguito della riunione tenuta sindata 7 ottobre 2013, esaminata la documentazione allegata, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere il parere favorevole in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di immobili e aree ai sensi dell'articolo 136, comma C del DLGS 42 di 15.15. Allegata alla presente deliberazione, relativamente all'ambito umano, comprese tra le vie di Alessandro, Lito e Mogliani, i coca, le di Assietta e Poligastri. Premesso che questo Consiglio di zona, in più occasioni, ha ritenuto importante superare tale ambito da una costruzione di di edilizie e di stravolgimento dell'attuale connotazione verde a servizi delle aree interessate. Il Consiglio di zona 9, il fonte libera del 214 del 2011 24 eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, novembre, all'interno del parere relativo alla formazione del vigente piano di governo del territorio esprimeva per l'ambito denominato A 14 di Paolo Pini il seguente parere. Le aree del Paolo Pini sono molto varie per cui le manifestazioni dell'azio e dell'azio e dell'azio vanno mantenute le funzioni servizi e spazi ludic culturali scusate consiglieri, si fa davvero fatica a sentire quanto sarebbe da un presidente quindi siete potesemente invitati a passare a quanto o a chi era da uno è certo spazi ludic culturali per i quartieri e riqualificata la funzione di verde inteso non come risultato dello spazio tra i vecchi e i nuovi padiglioni, ma come viene attrezzato in tutta la struttura, aperto alla situazione dei cittadini. Un articolo 12b inserita a seguito della richiesta del Presidente di Milano eseguito da un rapporto di programma prevede un ministro di per il attualmente destinato a un impianto sportivo e aree a verde piatto marco di proprietà provinciale ex-corchetto la previsione di dedicare un, un quartiere residenziale seppure con destinazione in parte e sociale per 304.000 metri cubi, oltre 2.000 abitanti e il nuovo comando provinciale di tutto fuoco con relativa federale e spazio segno tecnici compromette e urbanizza un'area oggi a vocazione verde e impianti sportivi. Le questioni emergenti possono così riassumersi. La vastità dell'area impiegherà la formazione di una diversità interna di collegamento tra le vie di Giovanni e e di urbanizzazione degli interventi che modificherà un assetto esistente già problematico. Il nuovo quartiere residenziale potrà gravitare sul quartiere di esistente e già problematico. No scusate, sul quartiere Comisarca, Nino 81, oppure sul quartiere Comasina, Nino 82, a seconda della posizione dell'area fondiaria. Ciò non è assolutamente indifferente a causa delle diverse problematiche attuali di del quartiere. Ognuno di due può dare specificità sia in termini di carenza di servizi che di mobilità. Ulteriore questione dell'erosione della BP. Che la l'accordo di programma comporterebbe in quanto si consumerebbe ulteriori 15 eteri e mezzo oggi funzionati. Si manifesti inoltre la preoccupazione per il futuro del centro sportivo a Fresh e oggi funzionante, che occupa ben 2,6 ettari all'interno dell'area del accordo di programma e della sua permanenza e compatibilità con proposto di intervento. Complessivamente si tipica molto negativamente l'introduzione di questa previsione in quanto di una netta contrarietà ad utilizzare un'area oggi piantomata e non urbanizzata, per edificare un nuovo quartiere residenziale e il comando di vigilare del fuoco. Questo era il contenuto della prima delibera che successivamente, con la legge del 242-2012, del 12 luglio, il Consiglio di 09 non fosse di rivedere l'accordo di programma relativo all'atto 14 di Paolo Pini e in particolare di considerare in toto l'utilizzo dell'area di gestione dell'accordo di del programma, esclusivamente per parti urbani o per servizi pubblici, e non si chiedono le in di modi voluti. Quindi, insediando eventualmente solo servizi a basso impatto e silizio, mantenendo il carattere urbano dell'ex manicomio Paolo Pini piccoli padiglioni collocati in marea verde all'interno del recinto storico e che venga mantenuta a parco urbano la reposta nove del terreno del gruppo di confine dell'ex-corroco posto tra la via Sienza e la via Metabolonia che tali passi formali del Consiglio di Zona hanno contribuito alla formazione di una maggiore attenzione dell'opinione pubblica sulla vicenda Paolo Chico ed in particolare sensibilizzando anche l'amministrazione comunale centrale che il territorio mediante il coinvolgimento di cittadini e di comitati di cittadini e di associazioni si è mobilitato negli ultimi anni in via del mantenimento degli spazi a verde e dei servizi esistenti sulle aree povertine, ponendo un netto rifiuto alla deficazione residenziale auspicata dalla provincia di Milano. che che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per il registro di immobili ed aree ai sensi dell'articolo 56, comma C del DLGS e le successive modifiche e integrazioni interlegata, interge nei contenuti i principi di salvaguardia e tutela del Consiglio di zona 9, a più volte rimarcato nei suoi atti. che il mantenimento delle aree interne a palomini garantisce alla città una qualità dei servizi elevata, oltre che una qualità ambientale considerevole. Che le aree verdi e serbe all'estero all all poste all'ovest del recinto storico del Nord sono state erroneamente indicate come aree grifte del documento denominato proposta di dichiarazione di potere interesse pubblico-paesaggistico di mobili, le aree senza incitamento, allevato al potenziale, che tali aree sono attualmente boscate con essenze pregiate per oltre 10 ettari e si prestano al loro utilizzo quale parco urbano direttamente collegato ad est, con Paolo Pini, e all'ovest con l'esistente parco di Vieto <coughs> di Considerate inoltre che le aree prese per di proprietà provinciale e il esterno al perimetro di Paolo Pini sono di particolare pregio e di dimensione considerevole, oltre 10 ettari, sono tali da considerare l'interesse paesistico quale area boscata ai sensi dell'articolo 63, area boscata delle norme del tecniche di attuazione del piano territoriale sul coordinamento provinciale, al fine di preservarle fino alla loro, alla loro trasformazione in un parco pubblico. Propone di esprimere parere favorevole alla proposta di dichiarazione sul tema di interesse pubblico per il logistico di immobili e dare ai sensi dell'articolo 136 comma 5 del GSGS 42 2004. Allora, di integrare la proposta di vincolo di più sopra con l'introduzione di un ulteriore vincolo per l'exito ottenuto, considerato come area toscata da tutelare ai sensi dell'articolo 63 delle toscate delle norme tecniche di valutazione del piano territoriale di coordinamento provinciale al fine di preservarla nello stato attuale fino alla sua trasformazione in parco pubblico voglio pertanto codesto per doverevole consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione grazie consigliere, sì. Grazie Presidente, Io ho un emendamento per rafforzare la, il ruolo dell'ex Europeo in riferimento al piano di territoriale di coordinamento provinciale. Eh, L'emendamento dice chiede eh, aggiunge un considerato ai, ai, quegli, ai quattro già eh, descritti nella delibera. Eh, lo che l'area del Pio è anche di supporto alla rete ecologica provinciale come previsto sia dal vigente che dall'adottato PTCP che evidenziano la necessità di salvaguardare i barchi di connessione ecologica evitando la saldatura degli ambiti costruiti e urbanizzati In giro ah, piace, guarda che più vi grazie che su questo progetto ci siamo voluto fare le gare le pesanti incontenzioni grazie allora, Beh, in allora, innanzitutto l'area in questione ad oggi è assolutamente abbandonata con erba alta eh, almeno a ad altezza a è assolutamente eh, patrimonio postivo di pregio non ce n'è il giardino Leroni, che eh, è stato escluso dal progetto, quindi assolutamente non c'è nessun motivo, diciamo, ambientale per non intervenire su quest'area, per, eh, per porre il vinco su quest'area. Inoltre, inoltre, il progetto della provincia sarebbe stato assolutamente positivo perché avrebbe, sarebbe andato a valorizzare una zona che, scusa, che attualmente la ceminanza non è permesso l'utilizzo con quello di fronte avrebbe fatto le parti organizzate, avrebbe, fatto, avrebbe, valutato, ehm, avrebbe valutato la zona. Inoltre, un'altra cosa che non riesco a capire, eh, capisco ma vorrei, vorrei che non si chiede. Perché si parla di cemento, di speculazione, quando invece si va a, a fare un progetto di housing sociale, cioè di sostegno economico e abitativo a giovani coppie, ad anziani, a forze dell'ordine, a, a persone che eh, assolutamente hanno difficoltà, difficoltà a guadagnarsi un'abitazione. E qua si continua a parlare di speculazione. Io non capisco come una sinistra posta a base di colazione quando si va appunto ad aiutare le persone in grave difficoltà economica. Questo è assolutamente assurdo. Ma niente che tutto si chiarisce, che tutto si chiarisce quando si va eh, ad analizzare diciamo, chi ha guidato la protesta di questi giorni, non di questi giorni ma di questi ultimi mesi. E vediamo che ci sono gruppi che all'interno del Paolo hanno forti interessi di diciamo controllo del territorio o comunque anche il proprio territorio lì rimanga assolutamente esabitato. I cittadini del quartiere sono stati travitati dicendogli che si sarebbe tolto un parco, ma non è assolutamente vero perché in realtà il parco dei porti, quello a cui i cittadini partecipano e, e subiscono, rimane assolutamente fuori da questo progetto. Quindi quando mi si viene a dire che i cittadini hanno, sono sollevati in massa assolutamente è falso. Perché quando un cittadino va a vedere effettivamente questo progetto, e personalmente mi è capitato di eh, aprire diciamo, la mente a molti, si vede che in realtà è un progetto molto buono, di, di grande valore e che assolutamente andrà ehm, ad essere in favore proprio dei cittadini del quartiere. Quindi io non capisco veramente la necessità di questo vincolo frutto di una battaglia politica e ecologica con cui questa gente continua a governare, che al posto di andare veramente ad aiutare i cittadini e quelle persone che hanno bisogno di casa, facciamo tutti l'emergenza abitativa che c'è, l'emergenza soprattutto per le persone in tempo di crisi che non si possono permettere un'abitazione. Per motivi ideologici e politici si va contro questi principi, che sarebbero anche, secondo me, sono un'area di principi afferenti alla sinistra, si va contro questi principi solo per permettere ai gruppi politici di fare la loro guerra ideologica e di mantenere il loro controllo in questo parco. Questo è assurdo e direi anche per Grazie. grazie Presidente. Eh, consigliere, legamani. intanto mi stupisce perché la posizione espressa in commissione dal vostro partito che è stata totalmente diversa, o io ho completamente avvisato o il consigliere Pagliavui è, è stato assolutamente confronto con la nostra posizione e questa è stata l'unica, è stato l'unico inserimento in condizione per deve essere, comunque, no, non mi ha preso, non che ha preso, è uscito, chiedo scusa, benissimo, no, no, no, no, che non no, è uscito no, poteva essere, ho detto che non era tutto, ma poteva essere giro per l'aula come in me questa sera sì. per quanto riguarda eh, le osservazioni fatte dal consigliere De camanti, a prescindere dal fatto che eh, stiamo parlando di un progetto che viene etichettato con l'efficacia di ausilio sociale perché questa parola è diventata tanto di moda e può lasciare pensare che si stia parlando di edilizia residenziale pubblica, cioè di ero, cioè quell'edilizia che va effettivamente a riguardare le persone che non possono permettersi una casa. Quello che invece eh, si fa in questo progetto, io c'ero alla presentazione quando l'assessore Antigonanza l'ha presentato, era un progetto eh, di speculazione. ah no, non lo posso citare perché non è presente eh, eh, si tratta di un progetto per eh, speculazione non in senso cattivo, nel senso di far terreno che così diventa eh, una voce positiva sul bilancio della provincia vediamo la è più accettabile? d'accordo, però resta il fatto che noi nella, in zona 9 abbiamo dell'arte di appartamenti spitti e in, in particolare abbiamo appartamenti della provincia che vengono messi in vendita in gioco e che avrebbero potuto essere ristrutturati e offerti alla popolazione un prezzo terminale senza andare a intaccare a ma mare. Io vi ricordo che nel dopoguerra, in zona 9, è stato difeso un'ampia che è stata l'area del Parco Nord. Il sogno di quei quattro pazzi che hanno difeso dalla speculazione edilizia il Parco Nord, oggi è la meta domenicale di tutta la povera gente che non si può permettere il verde ex e che può invece andare a godersi in verde utilizzando un tramo o una bicicletta. Io credo che praticamente questa cosa vada tenuta presente, che quell'area è un'area bella, è un'area non inquinata, non ha bisogno di interventi, non ha bisogno di interventi di bonifica e quindi andiamo a costruire preferibilmente su aree dove eh, eh, su aree che sono già eh, destinate in questo modo che sono già eh, le, le facciamo alla goccia no la goccia no. Tocca, è giusto ha ragione la pensiamo so. l'ausil sociale alla goccia consigliere Fernando grazie presidente devo Intanto innanzitutto ringraziare il collega Gramandi che ha fatto una meritoria un operazione di controinformazione che un tempo, un tempo era dire, il grande battaglia della sinistra, ormai la sinistra quando prende il potere diventa veramente il, vinto il pop. Per cui deve farci passare queste battaglie, come no? battaglie della difesa del bene comune quando invece sono delle pessime battaglie retroguardiane per, per correre dietro a quattro comitati che sono i soldi di noi. Ma io mi meraviglio che il Presidente Simi, che tutti conosciamo per il suo consenso, metta per iscritto delle cose che non stanno nel cielo e di in terra, dicendo che si è creata una coscienza collettiva in cui la popolazione, c'era roba che negli anni 70 si scrivevano più quando si facevano i collettivi all'università no, no, no. questi sono i soliti comitati, i soliti comitati che pensano ai propri affari non guardano in comune, no? perché qual è il telecomune allora, diciamo chiaramente come ha detto De Granani, quest'area è un'area degradata, degradata di impossibile fruizione voi ci portereste anche il vostro, il, vostro, il, vostro, il vostro cane a fare i loro bisogni in quest'area è, è inutilizzabile è inutilizzabile è inutilizzabile tanto quanto l'area che qualcuno ha fatto le battaglie per difendere quel triangolino di quattro eh, rami speracchiati che grazie a Dio hanno, hanno utilizzato per fare il cartacello della regione cioè, le battaglie, erano quattro rami spearchiati con un muro di cinta alto due metri che era uno scempio. Allora, voi volete continuare a tenere la città di Milano in queste condizioni, ma ve ne rendete conto o La possibilità di questo intervento edilizio è l'unica possibilità di riqualificare quell'area dando veramente il verde ai poveri mianesi dove è andata la l'anno lei parla e poi se ne va perché ha già detto il suo Vangelo. Complimenti, la sua eh, capacità di discorso è come sempre zero. Complimenti, complimenti. Ah, vada pure, no, no. No, no per cui allora l'unica possibilità di dare il verde a quel tazziere di espandere il verde utilizzato è di fare questo intervento perché voi con questa idea che avete state bloccando di nuovo veramente Milano ha avuto un incremento di aree verdi negli ultimi dieci anni anzi, nei dieci anni fino al 2012 ha avuto un notevole incremento di aree verdi strumenti grazie a che cosa? non certo con i soldi che non c'erano ma con questo sistema di perequazione per cui gli interventi, interventi dell'edilizia andavano a finanziare la creazione di aree verdi in questo modo le aree verdi di Milano sono molto aumentate adesso bisogna spiegare con quali soldi che eh, eh, C'è stato un intervento di, di, di Indovino che per un quarto d'ora ci ha tenuto qui per dire che non ci sono soldi, che facciamo i salti, salti mortali per tirarli fuori dal momento degli eh, abbonamenti alla e adesso voglio dire che potete riqualificare per l'area di che ha bisogno di interventi pazzeschi. E, cioè, ma non prendiamoci in giro, ma io vi mi era di modo che un intervento messo per iscritto dal presidente Sini sì, contenga una tale quantità di falsità. Che, per cui veramente eh, a me spiace perché su questo livello la sinistra di Maria è ancora alta, eh, ferma dagli anni 70 e purtroppo ci teniamo in questa in rimonta in assoluto e ci serve questa degradata ancora per la per cui mi sembra che eh, il, nostro, il nostro gruppo si esprimerà negativamente e chissà Speriamo che facciamo un esame di coscienza e rivediamo eh, il suo parere. Grazie. Consigliere ferrario Grazie Presidente. Sono, sono molto preparato sulla questione. No, ziamo, noi non ironizziamo inutilmente. del consigliere Ferrari eh, quando posso riprendere sono molto preoccupato sulla questione eh, forse perché ho partecipato alle innumerevoli eh, commissioni che il eh, nuovo assessore di Angelis ha avuto eh, ha avuto la convinzione di convocare per riuscire a trovare una condivisione tra le differenti, le, le differenti presenze, presenze istituzionali le quali hanno partecipato a, eh, a quello che poi era il tavolo di lavoro che eh, si è, è rivelato. Io trovo questa delibera di una scorrettezza istituzionale bassissima, ma davvero bassissima. Avete avuto l'opportunità di approvare un piano il, il, il BGT e non l'avete modificato. Oggi dopo che le vostre richieste non sono state raccolte esce ed emerge una delibera che ha davvero, davvero il, il sentore di vendetta. Una vedetta che arriva come un pugnale alle spalle della provincia. Trovo di una bassezza, ripeto, cioè, bassezza istituzionale pari a zero. Non condivido nulla di quello che è presente in Vendetta. Nella, nella proposta, al punto 2, è presente un richiamo all'articolo 63 del piano territoriale di coordinamento provinciale, il quale è in discussione che verrà chiuso autore, quindi eh, può essere che eh, l'articolo verrà in questione modificato, eh, ripeto, non approvo assolutamente quella che è questa domanda, quindi il mio voto sarà totalmente totale. Sonsigliere Mauro. Sì, solo due precisazioni. È stato detto a lei di gradatole. Mi avrebbe anche, dal punto di vista del vocabolario, Dire, eh, guardata. Guardata. perché se un'area in cui è sempre stata per sua natura agricola, quando c'era anche un petto, dopodiché non è stato più uh, coltivato niente, non si può dire che sia stata mai degradata, <tose> perché non c'è presenza di eh, nessun materiale di risulta, è terreno di coltura. Se la presenza dell'erba supera una certa soglia la colpa è solo della provincia, perché è proprietà della provincia. Per cui dire che è un'area degradata vuol dire che la provincia non fa il suo mestiere. Quindi tutto il discorso che avete fatto allora, addirittura una vendetta contro la provincia. Beh, allora richiamiamo la provincia al alla suo alla sua naturale che poi eh, venga via, lo sfarcio dell'erba venga fatto come di norma 15 volte all'anno viene fatto solamente tre volte, e concede, possiamo che concedere la provincia, però nell'intervallo tra lo sfarcio del Bancese e quello dell'Agostano l'erba è alta, non si può dire che è degradata, perché sennò è una contraddizione interna. Allora, se l'area è cintata, ci sono presenze di pianti sì, eh, senza lavori, sia locali che attorno, oppure arrivati come sono arrivati perché molti sono spontanei se c'è un degrado è solamente da chiusare la provincia io non lo chiamerei degrado è un'area verde spontanea no spontanea perché... eh, ragazzi sì, sì. allora l'ambiente agricolo europeo è un ambiente antropomorganizzato perché è tutto comunque solità alle capacità umane per cui non c'è niente di naturale allora si può scegliere di avere un ambiente come quello che voi chiamate degradato si può dire libero un coso come volete da questo a dire che è una zona come può essere un aliscarico come può essere la zona di tanti di metà di le passi, quelle sono aree degradate quella lì è un'area corta L'altra precisazione, quando si parla di housing sociale, eh, consigliere Ramanti, se la parte dell'housing sociale è il 5% e per housing sociale intendiamo, se vi ricordate bene, solamente edilizia convenzionata e non erba, allora se avessero fatto come progetto della provincia tutto quanto edilizia residenziale popolare, allora forse il discorso che andavamo contro certi interessi poteva bastarci ma avendo ridotto l'edilizia di auto sociale semplicemente a una minima parte di edilizia convenzionata, che comunque riguarda una certa fascia di popolazione, direi che è nascondersi dietro un dito, perché tutta l'altra parte era a, a, a standard di se per cui è un po' nascondersi dietro un dito direi di auto sociale, poi è un termine che va molto di moda, ma concretamente non si capisce cosa sia auto sociale perché comunque a 2004-2006 è differente che avere le case in affitto gestite dall'Alea o da grazie consigliere Mauri consigliere Ariusei però è già intervenuto e ha presentato l'emendamento Sì, è solo presentato l'emendamento non posso intervenire quindi e dopo l'intervento del Presidente si chiude e poi se vuole delle conciliazioni ulteriori. Consigliere Toro. Grazie Presidente. No, molto brevemente vorrei rimarcare quello che diceva il collega cioè, eh, con, eh, con consigliere della Citiere. sociale è vero, sembra essere una parola fumosa, ma non è così fumosa. Auto sociale implica Mix sociale, l'auto sociale reale forse del 5%. La nostra il nostro quartiere Comasina, come penso Mauri, sapeva benissimo. Ha già tantissima quella che oggi chiamiamo l'Erna, tantissime metri quadri, non tonnellate di casa perché non si misura in tonnellate di edifici. Si misura in metri quadrati o sotto superficie proprio di pavimento. Se volete, di case nucolari. quartiere Comasina, Bovisasca. Allora, non è che un, un, come sapete tutti un quartiere dormitorio dove dal mio punto di vista eh, assolutamente questo intervento provinciale andrebbe a riqualificare un'area che è degradata in che senso? Vabbè tattolo, possiamo anche fare l'analisi filologica di cosa vuol dire degrado, ma è chiaro che non stiamo parlando eh, di, qualcosa, di area destinata a seminativo cioè non è che lì abbiamo un campo No? che dobbiamo seminare al grano o quant'altro. Stiamo parlando di un'area complessa, questo sicuramente, un'area dove e, e, insistono contemporaneamente delle aree, cioè, dei, dei, dei, degli spazi destinati, per esempio a quello del pioppetto, che secondo me è, adesso non c'è Tagliavue, però Tagliavu intendeva, intendeva essere d'accordo nel preservare quell'area destinata a più peso e non abbattere quell'area quell costiva altra cosa invece è continuare a perpetrare nel degrado di quel... ricordiamoci anche che all'interno dell'area è vero che ci sono delle aree a verde ricordiamoci anche che questo intervento che sia di ausilio sociale, possiamo chiamarlo come vogliamo è comunque di riqualificazione da visto su tutti quanti qua è di riqualificazione urbana di quella parte di quartiere, di, di zona della nostra zona 9 che comunque quel progetto portava, eh, riportava la piattumazione e ripertumazione di svariati eh, vari, migliaia di metri quadrati a verde e eh, che eh, ovviamente chiaramente non mh, idea, and andando a eh, massacrare, scusate, passate i in termini. Quel progetto che, eh, ripeto, chiamava speculazione mi sembra veramente, mm, tra l'altro speculare non è poi in effetti così, un termine così negativo, speculare vuol dire guardare, guardare oltre e risolvere situazioni di degrado. A mio avviso, io voglio dire, sono entrato lì tante volte in quell'area, il degrado esiste e non fosse altro che il degrado derivante anche dagli edifici che sono lì presenti, che non è che è soltanto tutto l'erba, ci sono anche degli edifici che sono gli ex padiglioni del, del Paolo P quindi il degrado è anche un degrado sul, sul, sul posto di fabbrica detto ciò eh, non c'è niente pabria. ma detto ciò questo Pettiamo è, niente, bene, una, logica, bene, è una, logica voi, una logica di eh, a quello che diceva voi una logica di miglioramento di quadrale l'area della Comasina non ha bisogno vi dispiace di er ulteriore ci sono il 90% di case popolari non il 99% di case popolari e eh sì, si, si oh. stanno a che essendo una casa popolare essendo una via tutto popolare perché ovviamente ci sono le ducche alte 40 cm questo è assolutamente vero quindi, semplicemente per dirvi che voterò eh, contro grazie conto mi spiace che ci sia qualcuno di questa aula so che le altre bene piccole aree verdi boscate, che siano a in questa città, e non vede, se non sono gli su stavi, i sali, i sedi ricostruiti eh, insomma, eh, le, le case eh, abbandonate, sì. i cantieri aperti e mai chiusi, i, can, i cantieri che sono poi lì, quando lo scavo è a metà, oppure quando eh, è rimasto lo scheletro in un edificio che non si sa che avrà quando non è degrado, cioè invece è... Mm. è della urbano eh, e, e, e quindi dobbiamo favorire questi interventi che, che non hanno una ragione vera perché la domanda di casa non è quella delle case dei monolocali locali da 20.000 euro al metro quadro, come quelli che sono stati costruiti nel quartiere, a mio vicino di colpire, stati costruiti quartiere.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 Vendole... Allora, scusate, volevo dire che eh, l'area comunque messo insieme è un'area unica all'interno della città. Io ho partecipato a Sotto il luogo c'è eh, stato questa... lo scorso luglio. Io non ho visto ambienti degradati, ci sono dei problemi di pulizia all'interno dell'area, ci sono dei problemi degli edifici, ma l'area dell'ex-manicomio del, dell eh, del PD è rispetto all'area di Montbello che è un'area che pur essendo stata abbandonata dalle attività eh, di cura, non è totalmente degradata. Poi andate a vedere l'artimo primo pello, è un'area totalmente devastata dove gli edifici sono, sono senza controllo, entrano persone di giorno di notte, ci sono, ci sono vari, vari, vari problemi di gestione di quell'area, non che ci sia una scuola, come, una scuola agraria come quella che c'è eh, all'interno della regiunzione. Ed è funzionale anche alla scuola agraria che le aree agricole vengano mantenute, che ci sia una una valorizzazione dell'insieme di quell'area, sia per la storia che ha visto, che è una storia importante all'interno della città, sia perché eh, i servizi che ci sono e si esercitano all'interno di quest'area quest hanno un senso e hanno una, diciamo, delle, delle proposte da rivolgere sia al quartiere che all'interno della cittadinanza. All eh, in ogni caso, se, a mio parere, se quell'area mantenesse comunque dei valori di identificabilità, questi, questi, questi volumi andrebbero trasferiti per mantenere comunque il valore integrale di quell'area. Mi dispiace che eh, chi è al nostro interno, che siede in quel quartiere, non apprezzi la, la bellezza di quel luogo, che io ho potuto apprezzare. Sì, io eh, provo a il contenuto della delibera presentata dal Presidente Sidi sì, credo che sia funzionale, eh, totalmente funzionale alzate dopo l'area, eh, rimanga verde, venga riqualificata e sicuramente valorizzata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 del Pini, del, del, del psichiatra, ma tra sostanzialmente il campo di calcio della Forese e la Grange fino al giardino degli Aromi e quindi tutta quell'area che è a fianco del Torre del Bovisasa. Eh, a me dispiace, poi, che tra l'altro eh, a questi sopralluoghi non tutti si siano se presentati. Almeno uno si poteva fare anche una, eh, una verifica eh, diretta rispetto a una situazione che non è assolutamente eh, di degrado, ma semmai di valorizzazione in una logica di eh, valorizzare il verde, cioè per fare in modo che all'interno di quell'area si possa eh, valorizzare il verde, creare un parco, tipo un parco di Anovarco, un posto in città, sarebbe una cosa bellissima per i partiti verdi, no, ma non è una cosa che fare un posto in città anche in quell'area, sarebbe carinissimo e sarebbe utile per la vita della pomatina, per la mia figlia che abita in giardino d'onore, o per anche gli stessi studenti della Francia del Pareto. Credo che da questo punto di vista sarebbe un valore aggiunto e quindi questo, queste, questa delibera va in una direzione secondo me ottimale per fare in modo che quest'area rimanga eh, con un corso grande di idee, con una partecipazione tra cittadini, con una di affari, da Polisarska, per un posto di idee che fa che valorizzi sarebbe molto, molto interessante di fronte e viceversa. Allora la prospettiva che io spero non vada avanti no? è un progetto che Bene, in, io non chiamo speculazioni, chiamo gli occhi delle province, praticamente la provincia che è vista di della cassa è abbastanza messa ma come tutti i comuni e gli enti locali. Eh, sicuramente eh, c'è una no, logica di eh, far cassa, di a eh, vendere il rente edificabile in quell'area e fare le tasse in Pagovic. Il vero problema, lo vediamo ad Afori cioè Nord, c'è quel bellissimo cantiere che doveva essere costruito Dopo aver venduto le case eccetera eccetera, voi andate via Cicotti, c'è questo cantiere che è il deserto, di taglia, non c'è niente, praticamente è un cantiere che rimarrà lì per 10 anni perché non sono serviti gli appartamenti. Il rischio è che anche di fronte a un'altra sociale del 5-10%, anche di fronte a una prospettiva di costruzioni, costruzioni di edifici eccetera, al 99% questa fase non è sicuramente... Eh, Prevedibile una vendita di appartamenti e quindi fare tassa quindi è un rischio, un grosso rischio anche in quella direzione, questo quello penso io. Quindi io credo che sì, condivido il lavoro fatto dal Presidente Simi e spero sono trovato molto interessante. Consigliere Perego, sì grazie, grazie. Diciamo che la proposta di dichiarare il notevole interesse pubblico paesaggistico, il mobile di ala all'interno del Polo Pini, è un'evidente forzatura, se non quasi una presa in giro. Dichiarare la tutela per un'area che in gran parte ha subito stravolgimenti e modifiche rispetto all'impianto originale con la costruzione di nuovi edifici, gli ultimi addirittura negli anni 90 e ancora successivi con la costruzione della Grange, della, della palestra del Pareto. Chiedere tutela per un, uh, un campo sportivo, il calcio Lombardino, che è senz'altro di difesa e tutela da parte nostra, però di che quell'area debba essere sottoposta a vincolo paesaggistico non ci trova convinti che sia la soluzione migliore per arrivare a quell'obiettivo che invece noi condiziamo ovvero cioè far sì che l'area verde confinante con l'area della città del Palopini non sia soggetta a modificazioni che non sarebbe sostenibile per la zona prima per la mancanza, cronica mancanza di servizi che l'arrivo di nuovi palazzi nuove residenze, e quindi nuovi abitanti comporterà anche poi tutto quello che, che si sta realizzando attorno e che questa maggioranza invece non ha mai sceggiato. Mi viene sempre eh, l'area delle Ferrovie Nord, che vive grazie alla mancata raggiungimento di adesioni è ferma e ormai non prevederà la riduzione ma che questa maggioranza, cioè la vostra maggioranza, aveva ampiamente sostenuto, una, una maggioranza un po' particolare, no, non ricordo no, però una no, no. maggioranza strana, quindi la maggioranza cambia di continuazione te, sei, te qualcosa eh, grazie. Il merito, non è? Il si è? Uno, se è il gioco, uno può imparare degli errori cambiare e migliorare non sempre chi ha la stessa idea ragione Stavo dicendo, se mi permettete di continuare siamo tutti d'accordo che provare con lui lo saprai so, ah, come sta, no? Eh, porti le arance? No, no, ci a... Siamo... Eh, Siamo tutti Siamo tutti d'accordo che quell'area quell vera che il figlie del pioffetto non sia un'area degradata è un'area che è sì difficilmente pulita in questo momento perché non è una realtà attrezzata, ma è un fatto, quelle proprio in cui i cittadini possono andare a passeggiare, a fare sport, a portare i cani a passeggio. E per questo mi un intervento. Però è un'area che, inserita in un contesto più ampio, a partire dal Parco Nord, arrivare al Parco di Villa Milanina, se anche quell'area diventasse parte, collegando la porta con il Parco della Colossa, rappresenterebbe un ampio polmone, un ulteriore polmone verde per una zona che soffre, circondata dal traffico di autostrade, della Via di una ferrovia che taglia i due quartieri, potrebbe essere un'ulteriore cintura di salvaguardia per anche i quartieri vicini perché il quartiere Comasina ormai non è solo è difficile il un quartiere, quartiere dormitorio spero che possa essere di più magari creando un'area verde usufruibile su quell'area potrebbe avere sì grande vantaggio. per questo condividendo premendo già quello che sarà l'indicazione di modo del nostro gruppo condividendo la volontà di tutela di quell'area ma non potendo condividere lo strumento che voi volete utilizzare per tutelarla ritenendo che sia forse alla fine quasi più dannoso per l'obiettivo che volete raggiungere ci asserremo Consigliere Ferrari è già intervenuto Consigliere Ramanti anche quindi sono a parola se interventi di altri consiglieri, consigliere Parise. E sì. a, dopo l'intervento, come ho detto anche consigliere consigliere Giusei, dopo l'intervento di chiusura del consigliere presidente Simi farà l'intervento. Consigliere questo Consigliere Parise. Sono non ecco io faccio un emendamento, cancellare il testo da rendere fruibile fino a instaurare i fontanelli, cioè praticamente tutto, sostituire con asfaltatura completa dell'area compresa tra via Siete e via Modigliani per posti auto gratuiti per i residenti, si prevedono figli di alberi e l'altro punto, asfaltiamo e mettiamo gli altri ai grazie per tutto, grazie. <ride> io te l'ho avuto, io te l'ho avuto. <ride> Condividiamo questo con eh, della delibera presentata dal Presidente della Commissione Territorio Lucasini, fondamentalmente per tre ragioni. La prima perché riteniamo che non ci sia più bisogno di continuare con il consumo di suono, soprattutto perché a Milano ci sono oltre 70.0 70 appartamenti utilizzati secondo Dati del, del sunia secondo, secondo, no, secondo sì. te la seconda la questione noi pensavo che il verde vada tutelato, sono guardate e pensavo che il mio modo per rilanciarlo è tutelato appunto come proposto dalla verità e non ho detto che ci sono. mi ricordo un po' che noi quelli che pensavano di liberare i villaggi e bombardarsi all'infruttato il terzo, terzo motivo per cui siamo a favore è perché come hanno espresso Grazie. i cittadini dei quartieri della comasina, e dei quartieri ministri, con oltre 20.000 fiamme intendiamo che eh, questo spazio vada a provare perché coincida con la volontà popolare espressa dalla Repubblica Grazie Presidente Sini Grazie Dunque Cercherò di fare una sintesi, eh, sì, magari con la tarda, eccetera, eccetera. Allora, vorrei rimarcare una cosa che a me prevede molto. Che eh, in questo Consiglio di zona eh, ha sempre tenuto su questo tema la ballatrice. Cioè, non stiamo parlando di una delibera che innova qualcosa relativamente a questa problematica sono più di due anni che questa costruzione di sì, zona sì, sì, sì. attraverso i movimenti del delitto sono stati troppo con una certa coerenza tra l'altro mi sembra perché non è una novità che diciamo che a nostro parere sia all'interno del perimetro del Paolo 15 non si deve costruire sia all'esterno di Paolo non si deve costruire. Stiamo dicendo sempre la stessa identica cosa, da alcuni anni. Quindi non capisco l'astacco al nostro modo di aggiungarsi evidentemente. È evidente che questo nostro modo di, la eh, maggioranza ovviamente, di eh, pensare e di deliberare è in contrasto con la politica della provincia di Milano. Eh, pazienza non, non necessariamente dobbiamo pensare a questo modo l'altra questione l'altra questione, questione che mi preme sottolineare e anche della delibera è una sottolineatura è il fatto che noi stiamo valutando un comparto che ha due valorizzazioni diverse: una è quella come dicevo, che dicevamo prima di tutti, ma se non tutti, il perimetro all'interno del polo che ha delle caratteristiche peculiari che vanno tutelate, che sono ben diverse dalle caratteristiche peculiari del parco che vanno tutelate in altra maniera. E mi soffermo sull'ultima parte, cioè sulla, sul parco, o meglio, sull'area verde che è accumata, che potrebbe diventare un parco, basta semplicemente togliere così la recinzione rasare l'erba da... e fare dei dialetti ma il resto è giusto tutto fatto no, perché non c'è so. no, no, no, no. niente no. da aggiungere siccome non c'è niente da aggiungere introduciamo un altro elemento che secondo me chiarisce anche la posizione del consiglio di zona questo consiglio di zona ha detto più volte anche con altri atti che eh, non è favorevole al consumo di soldi questo è uno degli elementi chiave che sta dietro la delita. Non si ritiene utile anche a condizione di eh, andare in fondo a fondo altri problemi, dovrebbero essere quelli di qualcuno che si ricordo diceva di sostenere eh, l'ausping sociale, va bene, ma il consumo di suolo in una fase come la nostra, non di crisi, ma una fase di eh, saturazione della città. Ha un valore probabilmente maggiore del raggiungimento dello scopo di, di costruire case nuove. Allora, consumo di suolo contro case nuove. In questo momento, noi abbiamo una città costruita eh, satura che ci potrebbe garantire comunque la, la dotazione di nuove abitazioni, senza consumare ulteriore suolo. Quindi, eh, da questo punto di vista la barra dritta come dicevo prima, che si tenuta non si fino a che non si maggioranza l'altra cosa che mi pare che si debba è che, di di no, di di in, in, è che in realtà sempre... la provincia nel meccanismo dell'accordo di programma non fa l'operatore la provincia valorizza un'area semplicemente trasformando l'area servizi verde in area più tabile, dopodiché la vende l'area.